La bomba atomica ha distrutto tutto e non si sta muovendo. Il mio PC sta laggando via. Distruggiamo questa cosa schifosa che ho costruito io. Adesso torno qua. Allora, raga, se vedete questa cosa. Che sembra anche molto arrabbiato. No, questo sarebbe blu. dei Rainbow Friends. E praticamente... <ride> raga, scusatemi. Qua c'era pure qualcos'altro. Qua sotto. Che non so se si era visto. Ma era veramente un capolavoro. E io ho anche una bomba atomica. Posso utilizzare la bomba tocca. però posso anche utilizzare la minigun. E la minigun direi di utilizzarla ora. Perché questo cosa fa schifo, ok? Bellissimo! <ride> Scusatemi, ma è veramente schifoso. <ride> cioè, guardate, ma che mani ha? Cioè, che mani sono? Non è normale. Ok, scusa, veramente, è... Io non vedo l'ora di spaccargli quella faccia Ma prima vorrei provare la bomba atomica Prima vorrei provare la bomba atomica Infatti adesso tutto vai Scappa così Ah, ovviamente ho anche Una spray can. Oddio, guardate, posso fare un sacco di cose <ride> Mi sa che questa cosa Vabbè, dai, mi ricorda qualcos'altro Dai, ma che pizza, non è giusto No, no so, ho premuto F1 Adesso mi esplode il... Sempre, quando premi F1 ti succede sempre un casino Al PC, non so perché con questo posso. Ma perché ho messo questa cosa? Scusatemi. Perché mi fa solo laggare il PC. Ecco perché lo... Scusate. Invece questo è cos'è? Allora, questo. Mio dio, mio dio. Questa cosa è pericolosa. E. Ah, qua ci sono la 12. Che raga, ho distrutto di nuovo la macchina. Vabbè, sentite, andiamo a provare altre macchine. E distruggiamo questo coso. E poi alla fine proveremo anche la bomba atomica. Bellissima. Allora, quale. È... Cosa possiamo scegliere? Mamma oh mia, direi di prendere questo Che aspetta questa cosa? <ride> allora, mi sono trasformato in un bruco Passare il volume prima che mi, ci faccia esplodere a tutti quanti La testa che No, raga, non, non riesco a, a guidarlo E poi dai, qua sto passando anche su una cosa Dove non dovrei assolutamente passare Poi ovviamente Oh mio Dio, no, è impossibile raga, non sono io Non so, vabbè dai Quindi, e quindi, che facciamo? E quindi, vabbè, dai, io direi di fare una cosa. Allora, facciamo così. Potremmo effettivamente utilizzare la nostra bellissima. Eh, cosa qua. Ah, esplodi. No, raga, però dobbiamo stare attenti, Perché qua non distruggiamo solo. Cioè, distruggiamo anche la mappa. E questo non dobbiamo assolutamente permetterci di farlo. E eh, ricarica. Ok, con la R si ricarica. Lo sapevo. In tutti i giochi con la R si ricarica. Perfetto, perfetto. vai, vai, vai, vai, vai, vai, esplodi. Perfetto. Ad Via pure questa cosa che non serve assolutamente a niente, tranne che. A rompere le scatole E eh, Però io ho rotto troppo Perché qua ho rotto davvero tutto Non solo le scatole Allora Quale auto possiamo scegliere? Direi di andare a concentrarci Su una cosa che possa distruggere Il più possibile Questo cavolo Di Rainbow Friends Blue. E direi che forse questo Che c'ha pure Cosa Vabbè Non voglio sapere Niente Perché secondo me questa cosa È molto brutta Non so perché Ma sento un... Uno strano presentimento Sento che potrebbe essere Brutta. Um, se provassimo, dai, questo camion perché è il più grosso Non peraltro Adesso andiamo di nuovo a schiantarci contro il Rainbow Friend E eh, niente <ride> Ho distrutto la, la macchinina stupida Dai, un pochino, scrivetemi un pochino che sono scemotto nei commenti Perché un pochino lo sono E lasciate like Eh, ma sono tanto scemotto, tanto Però dai, è soddisfacente Scusatemi, ma è soddisfacente in qualche modo Oh no, oh no, sono caduto sotto la mappa E beh, dobbiamo stare super attenti perché qua Distruggiamo tutte le cose possibili ed immaginabili Ma raga, io vorrei trovare un veicolo veramente interessante Perché finora, mm, camion, vabbè, interessanti Però, mi mm, interesserebbe qualcos'altro qualco Proviamo anche una macchinetta Una macchinetta tipo, brrr, una di quelle sportive magari se ce ne sono Anche se io non ne vedo Tipo questa, forse è abbastanza sportiva, più o meno Beh, oddio, no, in realtà siamo in un trabicolo. Però, dai, con questa si guida abbastanza bene. Vediamo un attimo come distrugge il nostro uh, obbrobrio. Perché, obiettivamente, di quello si tratta. Non è che sia questa quanto Ah, niente, però qua è. Però posso cadere giù. Direi che cadiamo giù perché è bellissimo. Vai! Si è distrutta tutta quanta, bellissimo. Allora, voglio andare a distruggere ancora il mio bellissimo Rainbow Friends. Con cos'altro posso distruggerlo? Con la scavatrice No questa qua va lenta E vorrei evitare grazie di andare lento Perché se no non salta Cosa ci posso fare io? Le cose a punta non sa Perché questa cosa ha una punta L'escavatrice a punta Non salta E questo è il problema E qua non posso nemmeno superare Mannaggiona Cosa posso fare? Se parlo in questo modo ma Sono veramente eccitato Da questa avventura con i Rainbow Friends Perché sto dicendo cioè, nel senso, mi appassiona molto il Rainbow Friends. Cioè, veramente mi. Oh, guardate, sono anche caduto nel punto migliore dove potevo cadere con i Rainbow Friends. Ok, chiedo scusa per i doppi sensi, non è veramente mia intenzione. A volte lo è, devo dire, a volte sono proprio un birbante. A volte no, cioè, no, dai, scherzo, su, no, non, non, non diciamo troppe cose su. Poi dopo ti arrestano. <ride> Immaginate che mi arrestano perché faccio i video su YouTube? No, vabbè, dai, non faccio cose così pericolose. Cioè, nel senso. Oh mio Dio, ma questa è esploso completamente, voglio distruggere ancora di più Io vorrei, vorrei utilizzare però queste armi, queste bombe atomiche, le vorrei utilizzare Perché sì, sono tutte bombe atomiche Vorrei utilizzare però quella vera E però ho paura che mi possa distruggere tutto quanto E direi che non è ancora arrivato il momento Fra poco potrebbe essere arrivato il momento, ma non ho Ora è arrivato il momento di utilizzare... Il super camion Questo qua secondo me va veloce Perché ci sono dei camion Almeno dei camion americani Che vanno super veloci Eh sì vedete Eh, eh lo sapevo io Vede, Guardate che vi avevo detto Il vostro Dunis è esperto E eh, no però raga aiuto Distruggiamo questa parte vai E eh, via Salto ah. Però sapete cosa possiamo fare Possiamo scegliere Altre di queste rampe Vedete Possiamo andare Su questa rampa qua E possiamo saltare Direttamente in faccia Al Rainbow Friend Quindi io direi Di prendere Questa macchinina E questo taxi qua Andare da questa parte Così Perché non si vede niente Tutto quanto in visite Cioè Che non si vede niente eh, Però ho capito Se la rampa è dritta Però io non è che riesca A fare molto Signori Chi è che ha costruito Questa mappa Deve veramente vergognarsi Cioè veramente Non sto scherzando Comunque Signore è stato molto bravo Perché se no Magari si offende non sto parlando sul serio, sono stupido Io sono una persona Sono veramente, credo di avere dei problemi <ride> Non so perché, ma a volte lo penso Eh, lo sapevo io di aver avuto dei problemi Vedete che ora non si sfoca più Io direi di prendere questa cosa qua Che è enorme Vediamo una, allora prima di tutto Com'è che si utilizzano uh, le armi di questa cosa Non si possono utilizzare, non ha niente Handbra Ah sì invece è un breaker Posso utilizzare, praticamente posso premere spazio e utilizza un'arma. Che non è quella cosa che vedete sopra. Però, raga è letteralmente impossibile da usare. Cioè, è lentissimo. Raga, Raga, avete visto? Raga, guardate! Sta distruggendo tutto. Oh mio dio. No, aspetta, fermo, fermo. Fermo, fermo, fermo. Allora, no, allora, fermo, fermo, fermo, fermo. Andiamo su quest'altra rampa. Anzi, no, andiamo qua, ma non saltiamo giù. Mi raccomando, non dobbiamo saltare giù. Perché? Perché vorrei utilizzare quest'arma qua. Di questa cosa. Questo laser. Ultra, hyper mega, ah, fighissimo Per distruggere <ride> Questo Rainbow Fred's Questo obrobrio del male Che io non so che, caspita, abbia avuto in mente Quando l'ho costruito Non cadere Allora, devo, devo fare una manovra Così, perché, ok se no, poi distruggo Questo bellissimo coso e non va distrutto assolutamente Allora, direi di toglierlo Dalle scatole e direi che è arrivato il momento Di utilizzare la bomba atomica Non so come si usa però quindi cercheremo di utilizzarla insieme Allora, allora Però è tutto direi di avvicinarci il più velocemente possibile a questo Rainbow Quindi andiamo su questa rampa Così, ok, fermo, perfetto Allora, premiamo Stay Come si usa? Raga, non si sta muovendo niente Raga Raga è bloccato qua Non si sta muovendo Questa cosa è assurda No, no, no Aspettate un attimo Perché qua non funziona niente C'è la bomba atomica Ha distrutto tutto E non si sta muovendo Il mio pc Sta laggando completamente Raga Allora sta laggando tutto Però Come si può vedere È rimasta questa cosa Raga ho distrutto T.U.T.T.O O. Tutto... Allora prima di tutto togliamo immediatamente questa bomba atomica Che raga potremmo riutilizzarla E poi guardate qua oh, ah, ah, ah, ah. Posso distruggere tutte queste cose che sono esplosive raga Che figata! Bellissimo Troppo bello Allora ovviamente Allora lì sopra è rimasta Non poteva rimanere niente raga Siamo stati forse i primi di tutta YouTube Italia Che forse sono riusciti a distruggere questa cosa Non lo so in realtà Non ne ho idea. Però io l'ho distrutto tutto Posso dire di averlo distrutto tutto Certo, faceva schifo il modello Magari la prossima volta proveremo ad utilizzare un modello un pochino più funzionante e più bello Magari, eh? Sarebbe una buona idea Consigliatemi i modelli che vorreste vedere su questa mappa Tipo possiamo mettere Spider-Man, possiamo mettere Hulk Possiamo mettere i tutti i personaggi di Poppy Playtime Quello che volete voi Scrivetemi nei commenti chiaramente E noi ci vediamo con i prossimi video Ciao!